Siamo qui con l'assessore Simona Pinelli e volevamo farle un paio di domande. È finita questa edizione particolare di Politicamente Scorretto, la prima estiva. Facciamo un bilancio. Allora, dice bene, un'edizione un molto particolare perché è un'edizione estiva. Un'edizione estiva praticamente unica perché a causa pandemia non siamo riusciti a farla a novembre. A novembre doveva avere... Un, eh, un altro aveva un altro titolo, eh, un altro senso, perché si sarebbe collegata ai 30 anni della Strage del Salvemini, e eh, invece abbiamo deciso: siamo riusciti a farla. In estivo non ci credevamo neanche noi quando a febbraio si è cominciato a pensare a una possibile edizione in questo periodo. Poi man mano si è concretizzata e ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta anche bene, però abbiamo un attimo cambiato quello che era eh, l'intento e, e quindi anche il tema e il titolo. E l'abbiamo chiamato la cultura dell'impegno. La cultura come doppia valenza, cioè la cultura dell'impegno, come si dice la cultura non è qualcosa che è onnicomprensivo di una tematica, ma anche la cultura perché è il linguaggio attraverso cui politicamente scorretto parla dei suoi valori, la legalità, la giustizia, l'impegno, l'impegno civile appunto la cultura dell'impegno. Quindi insieme a Carlo Lucarelli abbiamo pensato questo titolo proprio in ottica di una vera ripartenza, una vera ripartenza dove la cultura e gli attori della cultura fossero messi al centro. Quindi il focus è stato strettamente su chi ha subito di più i danni della pandemia che sono stati il teatro, la musica, le arti circensi, cioè lo spettacolo dal vivo. Quindi lo spettacolo dal vivo è stato un po' il protagonista di quello che è stato politicamente scorretto con questo bellissimo mini rassegna teatrale, e incontri con eh, artisti appunto della scena musicale, hip hop e rap, nonché ovviamente quello che è eh, il terreno, l'humus politicamente scorretto, la letteratura e i libri. Eh, il bilancio è positivo, abbiamo avuto più di 3.000 visualizzazioni nelle, nelle parti online e il tutto esaurito in quello che è stato l'offline. L'offline particolarmente importante perché si è finalmente per la prima volta tornati a vedere visi, a sentire applausi, a guardarsi negli occhi, a sentire quello che io chiamo il respiro eh, un unico no? che c'è quando fai lo spettacolo dal vivo, che a un certo punto ti sincronizzi con il respiro dell'attore, con il, il respiro del moderatore, cioè dove tutti eh, seguono uno stesso flusso che ti porta poi ad entrare nello spettacolo e a fare in modo che chi è sul palco entri insieme a te in, questo unico, eh, come dire, in questa unica emozione che è stare tutti insieme dal vivo. È andata, è andata bene, eh, appunto tutto esaurito, addirittura per Willy Peyote e Murubuto abbiamo avuto il teatro pieno, tutto norme Covid rispettate, eh, i sold out degli spettacoli teatrali, eh, insomma… Eh, io non potevo pensare che andasse meglio perché è stata veramente una sfida di cui devo ringraziare moltissimo Casalecchio delle Culture e l'Ufficio Comunicazione per aver seguito questo sogno quasi un'utopia e averla portata a termine perché abbiamo finito proprio ieri 24 giugno con un una bellissima presentazione la seduta spiritica di Antonio Giovane e avendo cominciato l'11 giugno con The Black Tales Tour di Licia la Nera quindi una lunghissima, quasi tutto un mese in cui la legalità, eh, la cultura, l'impegno eh, eh, con i nostri partner, libera, eh, nomi e numeri contro le mafie, avviso pubblico, Ater Fondazione, me la mangio che ha fatto il piatto della legalità poco prima che finissero le scuole, siamo riusciti tutti, tutti a fare politicamente scorretto. Questa sera vedremo in anteprima un docufilm sulla strage del Salvemini. Possiamo parlare di un passaggio di testimone tra politicamente scorretto e questa proiezione? Dobbiamo parlare di un passaggio di testimone perché come dicevo prima politicamente scorretto nell'edizione che era stata pensata in autunno si sarebbe dovuto chiamare la ragione di Stato e sarebbe dovuto essere dedicato tutto ai 30 anni della strage del Salvemini, proprio su una riflessione proprio sulla ragione di Stato, cioè sulla parte processuale. Della strage del Salvebni, dove paradossalmente lo Stato, dovendo scegliere fra, i suoi, fra suoi, due i suoi figli, la scuola e il, le, le, le, le forze armate, scelse le forze armate e la scuola si è dovuta difendere da sola erano figli alla pari questa riflessione ce la siamo portata dentro nel cuore non abbiamo potuto fare politicamente scorretto ma oggi idealmente idealmente lo chiudiamo con questo documentario perché? perché comunque quella ferita rimane aperta quel processo è andato come è andato e quelle 12 vittime sono ancora lì che ci guardano dicendo Mh, che cosa è successo grazie, grazie Simona Pianelli